Lorenzo Lecco, vai! Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, sono Lambre Allora, non mi trovo per niente d'accordo Con te, con la tua affermazione Oh, mitico Lambre Nedetto, se non grazie, sbaglio grazie, Saluto sì, sono Sai che Lambre Nedetto so Sai cosa ha fatto quest'estate, Davide? Ho visto un non video non so a un certo è, punto, ma tu va. non sai un cazzo Di quello che gira sulla rete, cioè tu non sai niente Sei solo di cose di politica Allora, Lambre Nedetto Lambre Pubblicate le cose su, sulla rete eh, è andato in giro e ha fatto un paragone Tra è la polizia, ma che albanese? Milanese, Solo, eh, eh. non so di dove cazzo è Bergamo. di Bergamo, ha fatto un Bergamo. paragone tra il, il la pulizia delle stazioni svizzera se non sì. sbaglio ah, e sì, sì, i suoi è video, passato insomma. il confine tre, tre chilometri dopo come la pulizia delle stazioni italiane sono cose da vedere interessanti vabbè che cazzo vuoi? La Perché no niente che non ero... allora Giuseppe sai che io sono sempre d'accordo con te volte ma non devi essere sempre d'accordo no, con me allora non sono d'accordo sul discorso delle armi cioè tu pensa Giuseppe queste eh, girassero le armi in Italia come, come in America, cioè, tu pensi più armi tegani... per tutti? Sono... Non mi interessa, eh, io però... non le faccio una questione di libertà. Eh, più armi Giuseppe, per tutti, con tu... ovviamente con le, Giuseppe, le leggi Giuseppe, esistenti, ma eh. quelli che ti sono venuti fuori dalla, da, da, da, da, dalla, dalla radio, se quelli erano armati, ti sparavano. Giuseppe. Ma che eh. c'entra adesso? Questo, allora, dai, allora, su, armi per difesa personale un conto, però prima ma bisogna io bisogna di quello parlo, parlo, parlo per difesa mano, personale. Mica eh, armi così a cazzo di cane, dai, su, con gli scoppiati che ci sono. Bisogna stare attenti. Comunque ti saluto. un abbraccio. Ciao, ciao, Lambre, ciao.